Allora sì. Anastasia, oggi è carnevale, sì, lo sai? Sì, e tu sì. di che cosa ti travesti? La Befana Dalla Befana, che bello, ti senti? Oh, oddio, hai sentito anche tu? Abbiamo sentito un lulare C'è un lupo di là, abbiamo sentito un lulare, amici, ma cosa succede? Andiamo a vedere Anastasia, andiamo eh? Oddio, Anastasia cosa succede? Oh, oddio, Anastasia, Vanessa, è diventata un lupo! Proviamo a vedere che cosa succede. Oddio, ma Vanessa si è trasformata in un lupo! E ha anche la coda, e Ulula, Anastasia! Oddio, come dobbiamo fare? È stata colpita dall'incantesimo e ha in mano? Cos'ha in mano? Il fantadisco dei me contro te! Oh mio Dio! Vanessa si è trasformata in un lupo e ci ha rubato il fantadisco dei me contro te, e adesso non ce lo ridarà mai più. Dobbiamo farla tornare, Vanessa. Dobbiamo sciogliere l'incantesimo e lo possiamo fare, sai come? Sì, ma, lo, ma lo occupa, non cupa Esatto, dobbiamo trovare tutti gli ingredienti dello sì. slime. Se troviamo tutti gli ingredienti per fare lo slime, facciamo lo slime? Sì. L'incantesimo si sì. scioglie. Sì, eh sì, dobbiamo andarli a cercare, però aspetta Dobbiamo fare attenzione Perché se il lupo ci vede Ci rincorre e ci mangia Poi io sanno Eh? Poi io sanno Poi tu piangi, ma noi non ci facciamo vedere Scappiamo, va bene? Proviamo a vedere adesso Esatto, proprio così Senti, proviamo a vedere cosa fa il lupo adesso Eh? Dai Anastasia, proviamo a vedere Proviamo a vedere, se è addormentato il lupo, dobbiamo cercare gli ingredienti per fare lo slime, vieni! Guarda Anastasia, tiene con sé il fantadisco, si sta svegliando il lupo, scappiamo Anastasia! Scappiamo, scappiamo, corri, corri! Oddio, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a sfuggire al lupo Anastasia, Ci si siamo chiusi in bagno! Senti, ma non è che magari il lupo ha nascosto qualche ingrediente nel bagno? Mm. Anastasia, proviamo a vedere se troviamo gli ingredienti. Dove possiamo guardare? Di qua, qua dentro, cosa c'è? Sì, Anastasia, abbiamo trovato qualcosa! Il liquido con le vicine! Letto. dopo dopo lo mettiamo dobbiamo trovare ancora tante cose l'ha messo in lupo Gì. adesso ascoltami Anastasia noi dobbiamo uscire dal bagno assolutamente perché dobbiamo trovare tutti gli ingredienti hai capito? dobbiamo riuscire a portare il liquido per le lentine in cucina Piano piano adesso, dobbiamo vedere se il lupo Vanessa è distratto. Noi corriamo in cucina, ok? Anastasia, andiamo a vedere cosa fa il lupo. Piano piano, aspetta. Ok, ok, andiamo in cucina, non facciamoci vedere. Chiudiamo la porta. Ok, metti il liquido sul tavolo. Adesso dobbiamo riuscire a trovare gli altri ingredienti. Cosa sta facendo? non c'è più il lupo Oddio, shh, dove sta andando guarda che coda che ha sempre con quel dischetto in mano io provo a cercare gli altri ingredienti Ani brava cerca aiutami oh, non li troveremo mai oh mio dio oh mio dio lo sento non c'è niente non riesco a trovare niente Se qua, chiudiamo la porta perché lo sento. Lo sento. Oddio! Oddio! Oddio! Vuole entrare, Anastasia vuole entrare. Dobbiamo cercare di non farlo entrare. Si deve addormentare di nuovo. Ma quanto dorme questo lupo? 5 secondi? Dorme pochissimo. Eh, sì, proviamo, dai, prova a dirglielo. Si è addormentata? Okay. Di nuovo? Ma questo lupo fa dei micro sonnellini. È un po' strano, eh? Andiamo, vieni, dai, che sta dormendo. Shhh, sentiamo come. Vediamo se riesco a prenderci. Mm. Oh, no, no, no, no, no, no. Mm. no, no, no, no, Anastasia. Cerchiamo gli ingredienti, dai, dove sono? Cosa manca, Anastasia? La spatola e la colla. Mancano la spatola e la colla. Dove possiamo cercarli? Dove possiamo cercarli? Non mi viene in mente niente. Non mi viene in mente niente. Li ha nascosti benissimo questo lupo cattivo. Vediamo nella cesta dei giochi. Non vedo niente di interessante. Vediamo qua. Nel... Vediamo qua. Oh, la colla. molto bene Beh. oh no si è svegliato speriamo che non si accorga di niente proviamo a vedere lei non sa so di essere Vanessa oddio cosa sta facendo questo lupo oh, ma... no no non, chiam... oh, non, chiamarla! non chiamarla questo lupo è scemotto eh! <ride> ma secondo te questo lupo quasi quasi ce lo teniamo a casa a posto di Vanessa sei così simpatico non mi fido tanto però ha lanciato il nostro disfattavisco quando ritorna in sé. Se lo sta mangiando, oddio! Dobbiamo fare in frettissima, Anastasia, ci manca la spatola. Aspetta, aspetta. Proviamo a strisciare. Non ci resta che fare subito lo slime Mammonato il Usiamo un po' di colla Senti come ulula Speriamo che la pozione funzioni Dai. Anastasia metti il liquido per lentine Prova a girare amore Vediamo cosa esce no. Dammi che faccio anch'io Ok Dai che lo slime sta uscendo Perfetto, no, non puoi, non puoi ok. Sì, Ani, dai, prendilo subito in mano. Ok, Anastasia, è uscito lo slime? Sì, sì? quindi l'incantesimo si sarà spezzato. Dobbiamo andare subito a verificare. Proviamo a vedere. Sì, amore, sì, amore. ciao, amore, ciao. ma come stai? Bene, perché? Stai bene, amore? Stai bene? Sì, perché? Eri sotto un incantesimo, Vanessina, e ti eri trasformata in un lupo. Abbiamo rischiato che ci mangiassi, e non volevi darci assolutamente il fantadisco dei me contro te. Posso capire che è stupendo, che è bellissimo, però... E anche nostro, a noi piacciono le loro canzoni. Avevi anche nascosto tutti gli ingredienti per fare lo slime e abbiamo dovuto cercarli scappando da te e rischiando anche la vita, ma li abbiamo trovati. E abbiamo fatto uno slime e tu sei tornata la nostra vanessina. Sei contenta amore, ti abbiamo salvato dall'incantesimo. Ma io non mi ricordo niente, mi ricordo solo che ho fatto au un pezzo. Mentre dormivi forse. E un salo. Russavi. è stato un sogno per te l'importante è che sia stato per te oh, finalmente la tua sorellina è tornata Vanessa sei contenta che non è più un lupo avevi tanta paura? vero? adesso però non ci potrà fare più niente anzi adesso ascoltiamo tutte le canzoncine di me contro te va bene? se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno degli altri video poi anche se qualcuno diventa una cosa se l'altro diventa l'altro è solo pazzeria. <ride> e lasciate 3.000 like a questo video. Ciao! Iscrivetevi al canale e... No... e guardate sempre i nostri video, anche quelli di me e anche degli altri. Ciao! Ciao! Pronta? Uh! Che... Ciao a tutti amici. Oggi mm -hmm. cosa facciamo, amore? La... Facciamo il lucchetto a manetta. È vero, si sta avvicinando il carnevale, sì. vero? E quindi abbiamo preso, io... Tutti i vestiti per me che avevo, Certo, amore, sì. Non ti volevi vestire da streghetta? Sì. Ah, allora domani ti vesti da streghetta. Sì. Ascoltami un attimo, sì. Anastasia. Non possiamo urlare perché sennò Vanessa potrebbe ascoltarci. ho pensato di fare una sorpresa a Vanessa. Sì. Cosa abbiamo comprato? Eh? Abbiamo comprato i party pop dei me contro party te. Non L'oloriamo, li abbiamo presi di tutti i colori Abbiamo preso quello verde, allora c'è quello azzurro che è questo qua Poi quello fucsia che è questo qua Poi abbiamo quello giallo che è questo qui Guarda, cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Ci sono i coriandoli. Eh? c'è un meccanismo qua sotto che basta girare qua sotto e, e si sparano tutti i coriandoli per aria poi la mamma li raccoglie tutti si è sì. contenta che li raccoglie tutti la mamma e li metti tutti fuori perché sono lotti no, poi. lo sai che que con questo party pop si possono recuperare tutti i coriandoli li possiamo rimettere dentro okay. li dobbiamo nascondere così sì. poi chiamiamo Vanessa okay. che sta facendo il deve imparare la filastrocca dell'arancia e quindi adesso noi li nascondiamo. Mi aiuti a nasconderli? Sì, eh? dai, faccio, e poi la chiamiamo a nasconderli. Niente, sì, ma qui, amore, eh? Eh. dai, dove nasc... lì. Mm. dove vuoi tu. Dai, vai veloce. Farò così. Oh, uno lo mettiamo qua dietro, va bene, sì. ok, poi. Mi che io eh? eh sì, amore. Shhh. Vediamo, Anastasia. Anastasia, mettilo qua, qua, guarda così. Uno è qua dietro. Carino, ti vedi? No, Anastasia, mettine uno dentro la lavatrice. Guarda che ci sta, Anastasia, mettilo dentro la cucina. Vanessa, e con oh, una scusa la facciamo scendere. Va bene, cosa gli diciamo Vanessa? Che, io tutti, ma non devi dirglielo, eh, capito? Che. Ok, la chiamiamo Vanessa? Vane? Vanessa, puoi venire un secondo, per favore? Vieni, Vane, vieni un attimo. Senti, una cosa, ma domani sì. eh, Anastasia fa la festa di carnevale mm. a scuola, si mm. vestirà da carnevale. Mm. A voi nella vostra classe non vi hanno detto nulla. Voi? No. Non sapete ancora niente se vi dovrete vestire. Ormai penso proprio di no, perché carnevale è alle porte. Ho pensato di prendere ad Anastasia sì. delle cose di carnevale da portare a scuola per festeggiare. Solo che non mi ricordo più dove le ho messe. Tu non è che eh. mi daresti una mano? Eh Anastasia dai aiutiamo Vanessa a cercare. Va bene, dai, cerca amore. Beh, ma ne ha già trovato uno, Vanessa. Ma che cos'è? Parti pop di me contro te. Dai Vanessa, vai a cercare gli altri. Non dimmi niente, No, no, qui. Brava! Abbiamo trovato quello giallo. E vediamo un po' Mani eh. Molto bene, trovato quell'azzurro. Molto bene, guarda, allora facciamoli vedere Togliamo la plastichina Questa è la bellissima locandina Che in omaggio danno insieme ai party pop Qua ci spiega esattamente cosa fare Per sparare i coriandoli E per poterli recuperare E rimetterli all'interno del cilindro sapete bimbe che questi coriandoli praticamente una volta che vengono sparati si possono raccogliere e rimettere dentro la confezione e riutilizzarli nuovamente in quest'altra pagina abbiamo un tutorial per creare dei personaggi mostruosi usando dei semplici guanti di gomma colorati ma guardate un po' che brutte facce, magari poi lo facciamo eh bimbe spariamo bimbe, proviamo? Vanessa, iniziamo da te, pronta? Woo! Uh, okay. che Devo proprio dire, ma che bello! Oddio mio, il mio pavimento! Comunque sono stupendi, Vanessa, facciamo vedere che cosa c'è qua. Qui abbiamo dei cerchietti tutti colorati e dei pezzettini piccolissimi, ma che meraviglia! Sono bellissimi! Eh, quale? Cos'è quello? Fai vedere! C'è un sacchettino omaggio dentro, ma dai, avete visto bambini? Guarda cosa hai fatto Vane, l'hai aperto? Oh, Vanessa ha aperto il coperchietto e all'interno ha trovato un sacchettino con altri coriandoli da sparare, ma che bello! Questo sai che io non lo sapevo? Io non sapevo che ci fossero altri coriandoli da sparare, tu? Eh sì. Tu sì? Ma dai, brava. Io invece avevo capito che dovevamo raccogliere questi. Perché non lo vuoi sparare? Hai paura? Eh, Ma non succede niente! No, non ti vanno negli occhi! Vai, Vane! Spariamo anche quello fucsia! <ride> uh, che uh. meraviglia! Anastasia, vuoi provare? No! <ride> Perché? Ah. Uh. Uh -huh. Meraviglioso! Adesso andiamo a la mamma! guarda anche se non me li lanci ce li ho addosso lo stesso adesso Vanessa ti faccio vedere io cosa ti combino stasera sono combinata amici sono tutta piena di coriandoli e me ne stanno arrivando altri e vabbè è carnevale a carnevale ogni scherzo vale allora vi volevo far vedere come funziona il meccanismo per ricaricare allora si schiaccia con due dita si gira e lui rimane schiacciato all'interno. Si riempie di nuovo di coriandoli e il funzionamento poi è lo stesso di prima. Si chiude con il tappo e si gira qua sotto. Se volete a prendere i ma ma... Così la mamma non si arrabbia. Siete divertite? Salutiamo? Sa Aspetta, salutiamo, non salutavo iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuno e lasciate il 40.000 like Ani Ad di ciao ciao bacino buon carmelagio a tutti ciao buon carmelagio a tutti ciao ciao a tutti e un nuovo video amativo ah, oggi Venite con me. Qui sotto abbiamo il disco de me contro te. E adesso lo apriamo. Guardiamo un po'. Cosa c'è in copertina? Lui e Sofì? Ma che bello che è! Ti piace? Abbiamo scelto quello sì. giallo, Vanessa, perché ce n'erano due, due tipi, vero? L'altro di che colore era? Lilla. E che cosa c'era all'interno di quello Un lilla? Giochino. Un giochino, mentre in questo che cosa c'è all'interno? Un gratta e Vinci, dove potrai avere una possibilità di vincere un incontro con lui e Sofì e cantare insieme a loro le canzoni del karaoke, vero? Ti piacerebbe vincere tantissimo? Ok, allora proviamo ad aprirlo e, e tentiamo subito la fortuna. Ok, brava amore, sei riuscita ad aprirlo. Adesso guardiamo un po' innanzitutto che cosa c'è scritto qua dietro. Qua ci sono tutte le canzoni che troviamo all'interno, giusto? La vendetta del signorette. Insieme? La conosci tu la canzone? Insieme? Sì, è bella? Ye ye, ni, ni, ni, me con te slime song il mondo credi in te dolcetto scherzetto e poi abbiamo l'elenco delle canzoni karaoke quindi le stesse in versione karaoke quindi nel prossimo video le cantiamo va bene ne cantiamo qualcuna adesso vane lo apriamo e vediamo un attimino ecco qua subito all'interno quindi troviamo il, il grattevinci se dovessimo trovare tre microfoni Vanessina vincerà una giornata insieme a me contro te e cantare insieme a loro Allora andiamo subito a prendere quindi una monetina Allora amore sei pronta a grattare? Sì Dai non Abbiamo un cuore quindi non abbiamo il microfono Beh sicuramente non abbiamo vinto vero perché se sono tre... E abbiamo un cuore. Un abbiamo un microfono, una coroncina e un cuoricino. Peccato, non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto, pazienza! Guarda che è billantino! Wow! Allora, facciamo vedere che cosa c'è qui all'interno. Ci più sono più ancora più. i titoli e poi abbiamo un poster. No, un, un poster? un po' che bella wow che si meraviglia coloria. guardate che bello un disegno fatto benissimo oltretutto troppo bello da tutto da colorare colora lui e Sofì bello molto bello e qui un mini poster con lui e Sofì che si danno un bel bacino molto bello anche questo guarda e che bello la, anche l'abito è bello la gonna è stupendo qui abbiamo il cd che se vuoi andiamo a provare eh? ok Vane, siamo in macchina, siamo pronti a provare il nostro nuovo dischetto lo mettiamo dentro il lettore? ok mm. vediamo un po' saluta Vanessa ciao saluta Anastasia Benvenuti sul nuovo video AMA TV Oggi qua abbiamo Anastasia e mio fratello Daniel Ciao Come mai c'è Daniel? Di che cosa si tratterà questo video? Allora, non ci sono le fatate <ride> Sono <tante. ride> Grazie Anastasia per aver svelato Ciao. il Ciao. mistero Ciao. Allora Ciao. Oggi siamo qua per presentare una merenda come buonissima. Sono le patatine. Sono le patatine, certo. E chi è che ha fame, che siete appena uscite da scuola e dobbiamo... Yeah! Eccolo lì! Non avevamo dubbi che il fratellone avesse fame. Allora, Vanessina ti ho fatto una sorpresa. Ho cercato tantissimo questa merenda e non la trovavo. Poi finalmente l'ho trovata. E adesso te la lancio. E <ride> voilà! Guardate un po' cosa c'è qua dentro! Le fantastiche, buonissime! Sicuramente patatine di chi? Fammi vedere! contro te wow sono della salati preziosi guardate che belle dentro ogni pacchetto ci sono tre fantastici stickers ciao Sofì e ciao lui avete fatto anche le patatine bravi Anastasia li apriamo? Sì. Dai Daniel li apriamo? Allora Daniel intanto facci vedere che cosa c'è dentro il sacchetto Vediamo un po' Anastasia me lo fai vedere? Oddio ci sono gli stickers di Sofì e sicuramente di lui Ma che carini che sono, apriamo la bustina? Bellino, guardate qua c'è lui, adesso apriamo le bustine e vediamo cosa c'è e anche Vanessa sta aprendo il suo pacchetto. Vediamo un po' cosa ha trovato la Vane, invece. Guarda, una Sofì molto carina, molto originale. Adesso apriamo anche questo sacchettino e li mettiamo tutti insieme. Sì, amore. Qui abbiamo, intanto ne abbiamo aperto una e c'è il loro logo, dei me contro Guarda. te. Lui, che Anastasia sta aprendo, sono adesivi. Dove li appiccichiamo? Sul tavolo? Sul frigo. Sul frigo? Posso vederle, Anastasia? Sofì? in queste mm. vesti allegra che santa e qua Vanessa mm. Sofì invece l'hai aperto bene sofì so. che fa ok e lui ma che belli che sono anche e anche Kirerei bellissimi vi piacciono? eh e le patatine sono buone? chi è che me ne fa assaggiare una? si è offerta Vanessa volontaria grazie sentiamo un po' mm, ma sono buonissime salatissime al punto giusto, mm, delle ottime patatine. Andiamo a vedere, Vanessa, dove attacca questi adesivi? Bellissimi. Intanto, io ho mangiato un'altra patatina. Guarda, ma che carino questo! Lui è troppo simpatico. Vediamo, mamma mia, ma è gigante. Vi sono piaciute le patatine? Molto buone, molto buone. Daniel? fame, hanno soddisfatto le tue esigenze? Benissimo, sono contenta, Anastasia. No. Ani, ti sono piaciute le patatine? Sì. E questa sorpresa ti è piaciuta? Sì. Bene. Le vorresti mangiare ancora? Sì. Ah, ma le stai mangiando ancora? Ma me ne offri una? Alla sì. mano. Eh? Grazie. Sì. Mm. Molto buona. Mm. Che bontà. Ma che bontà. Non ho mai sentito sì. una patatina così buona croccante, salata al punto giusto devo dire veramente che è stata un'ottima scelta, una gran fortuna riuscire a trovarle se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video oggi salutiamo tutti i nostri titti ciao Ciao a tutti amici, benvenuti in un nuovo video a TV. Oggi abbiamo Vanessina e Anastasia. Come sì, sta? E la mamma, amore, Bazzino? Bacino. Bazzino? Mua. Oggi Dania non c'è. Oggi Dania Come state amici? Speriamo bene, anche voi chiusi in casa come noi da tanto, sì, ma fa niente, facciamo sempre tante cosine belle. Allora, si sta avvicinando la Pasqua Eh sì, eh, purtroppo quest'anno la Pasqua fa... Ecco, infatti, purtroppo quest'anno la Pasqua la faremo a casa e quindi abbiamo pensato di addolcire un pochino di più la nostra Pasqua come sì, la Cosa faremo contro te? Le uova nei contro Yeee! Yeah! Yeah! Abbiamo ordinato le uova nei me contro te ma c'è un piccolo problema: cosa è successo a una di queste due ovette che la abbiamo ricevuto, la ricevuto la stamattina? La serie di Quindi, stamattina è arrivato il corriere che ci ha consegnato le uova. Ho aperto la confezione, questa è perfettamente intatta. La... Non è vero, le ha portato il corriere. No, il no, il corriere. E sì, che papà gli ha fatto? papà è arrivato, ma le uova erano già arrivate. Ai, ai, vabbè bene, il suo, ma Anastasia sì. non mi dà la possibilità di farvi vedere che uovo è distrutto! È sì, impazzita! <ride> <ride> la quarantena va male. E voilà, ma come ti sono cresciuti i capelli? Ok. Anastasia ha già quasi aperto il suo luogo di pasqua Continuiamo l'apertura di queste sulla <ride> Ma si, sì, tanto quasi passano le giornate a pulire uh, Ti aiuto io? Eh ma è difficile, c'è lo scotch, vi devo dare una mano Ecco le uova pe... Ma che bello, guarda Anastasia, ha trovato il regalino Wow wow che cos'è una bustina portoggetti plastificata ma che bella fai vedere quanto sei contenta oh, oh. invece tu cosa hai trovato? guardate che bellini del, dei post-it per scrivere con su scritto Me contro te in trasparenza proprio carino, ci voleva proprio perché noi stiviamo tantissimo penso anche voi bimbi a casa, vero? allora, ma guardate un po' l'ovetto distrutto perché non abbiamo neanche fatto vedere com'era vabbè, come tutti gli uomini eh? no, il tuo no, era proprio rotto ma fa niente, eccolo qua anche l'ovetto di Anastasia eccoci qua, allora ah. bene lo assaggiamo? un mm. pezzettino è eh? tutto lasciamolo un po' per Pasqua allora Pasqua cosa faremo bimbi? tra poco arriverà il trampolino per saltare e, e per me la casetta la casetta da giardino con il tavolino e le sedie con il tavolino, eh. le sedie e il canello e il cannello. il, cannello per, <ride> il per fare la peta Quei pecchi di chemi. Ok, perfetto. Com'è quest'uovo, raga? Quest'uovo? Non lo a parlare oggi. È buono. È buono, eh, ci voleva un po' di cioccolata che non ne mangiavo mai. Va bene, allora, mi piace tanto anche questo. Guardate che carino. È una mini pochettina per metterci dentro quello che si vuole con velcro per chiuderla. E la tassi. mamma! Guardate che bellina, troppo carina, molto bella. Allora, bimbi, un consiglio. Se coordinate anche voi le uova di Pasqua, quando arriva il corriere, verificate che sia tutto intatto, perché il nostro uovo era distrutto. Uno dei due, eh, l'altro no. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella.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 Me contro te poi? Qua c'è scritto lui e Sophie. Sofì. Cole. Cool. Cool in inglese. È uguale anche qua, vero? Lui, lui, me contro te. Sofì, cool. E basta. E basta, Quasi è sono vero. gli occhiali. Vediamo? dove sono gli occhiali. I ah, cuoricini, mani. il flash. Proprio okay. bello, bravi. E poi cos'altro abbiamo? E la bioggia. È vero, ci sono delle goccioline di acqua, ok. Poi cos'altro abbiamo? Un porta merenda, quello che porta a scuola. Che parla, Parla la lingua. Ah, è vediamo. Un po'. Eh già no, è solo una bocca gigante. Mm. E qui dentro cosa ci mettiamo? La merenda? La merenda quando andiamo a scuola, wow. che mangia tutto. Poi qui abbiamo un altro bellissimo piattino per fondo anni. che è per Anastasia con la stessa fantasia di prima, vero?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 Merenda? Sì. Ok, c'è una sorpresa per te. Sto che ho tanta fame. Ah, wow! Sei contenta, amore? Questo è il tuo posto. Wow, che bello. Hai visto, amore? È che bello. bello. Hai visto? Il tuo bicchiere dei me contro te, Beh. il piattino e la merendina. Mm. Sei contenta? E ecco tu Io questo. Cosa c'è qua? Di dentro c'è il portamerenda, che possiamo utilizzare da porta, Non c'è <ride> niente! Sai perché non c'è niente? Perché noi abbiamo fatto un'altra sorpresa, che potrai poi, se vuoi, mettere là dentro. Dopo la merenda ci sarà un'altra sorpresa, Io che se... già mangiare! Certo, amore mio, hai tanta fame! Eh? Riempiamo i bicchieri d'acqua? Ok, vado a mettere e dopo la merenda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 Avete finito di fare il puzzle? Sì. È stato difficile? No. Un pochino. Un pochino. Vediamo un po' quanto è carino su chi e lui. Bellissimo. Ho dentro uno splash d'acqua. La merenda è stata più buona oggi, Ani? Sì. Eh? E domani la vuoi rifare nel piattino dei miei contro te? Dai, va bene. Salutate. Ciao. Ciao. Ciao, amici. Devo fare una sorpresa a Vanessa e Anastasia. Gli ho regalato i nuovi cambialook dei me contro te e il nuovo slime del signor S devo riuscire a metterli lì nella cartella senza che lei se ne accorga, andiamo! Vane? Vane, ho guardato un attimo sul registro elettronico e c'è scritto che devi guardare in cartella. No. C'è scritto che devi guardare in cartella che c'è una cosa. Cos'è? Fammi vedere. Cos'è? Niente. Vai a verificare un attimo cosa c'è in cartella. Sur eh, perché nel registro elettronico c'è scritto che bisogna anche fare un video per poi farlo vedere alle maestre. Cosa avete combinato a scuola? Sei sicura? Prova ad andare a vedere cosa c'è in cartella. Perché? Sì. Ho letto una cosa strana, sai? Sicura che vi siete comportate bene? Sì. Mm. Cos'è? Cosa avete fatto? Sono a terra. Sono di tre i che mi ha Ti ho fatto una sorpresa. Eh? Come sono? <ride> vi ho fatto una sorpresa perché sì, vi siete vera. comportate bene. Oh, Io sono. Questo qua. è brava so allora, uno se di se quei tre slime lì si bello. illumina al buio perché? ascoltate però andiamo che buio eh, perché è fatto così allora, And And andiamo sul tavolo che siete più comode anche con lo slime soprattutto per il mio pavimento Lei è mio soleno, è mio siete contente? Sì, io apriamo quello chi amore? No, non vengo, l'hai fatto merenda Anastasia. Sei sì, tutta sporca Eh perché sono molto impegnati. E adesso guardiamo, eh. Allora dai, apriamo il primo primo cambia look. Cosa trovato? Un pasticcino. E chi c'è dentro nel pasticcino? Che è un gelato forse. Vediamo un po'. Oddio è carinissima Sofì Ed è anche morbidissimo Ma c'è dentro Sofì? Se sì. sei... vedere Mi fai vedere com'è strutturato questo giochino? Che bellino Ma c'è anche il corpo di Sofì? Sì. Vediamo un po' Anastasia sì, cos'è che dentro. trova Eh? una Uh c'è un tigrotto Chi è lui? Sarà lui sicuramente Quando volete le cose riuscite a fare Vediamo? Ah, è... Vediamo amore? e lui? O oh, è Sofì? No, è Sofì. E ancora Sofì, mamma mia, tutte Sofì. <ride> Vediamo un po' anche questa. Eccola qua, vestita da tigrotto, ma Buota che carini. Vediamo nell'ultimo cosa abbiamo trovato. Niente. <ride> <ride> è vuota. Tu cosa vorresti? O Kira Orei? Sì, sì. Un pinguino! È un canarino, un canarino! Allora, qua ci sono tutti i personaggi, quindi. E eh? adesso apriamo! La bibita, il cupcake, le patatine fritte, il gelato, la pizza e muffin. Vai, apri anche l'ultimo uccellino, il canarino. E poi partiamo con l'apertura degli slime, va bene? Sì. Ce l'abbiamo fatta. è morbido Senti, mamma. Sì, no, ma infatti sono morbidissimi. Ma senti, ma veramente, ma che morbidezza! Ti tiriamo giù il cappellino, mi fai vedere un po' che faccia. E ancora Sofì. E ancora Sofì. Oh, non, non ci credo. Abbiamo trovato tre Sofì. Mm -hmm. Ma non saranno tutte di tutti i Sofì questi personaggi. Eccoli qua, le nostre tre piccole Sofì Allora, ragazzi, qua abbiamo la patat patatine. Sì, oh. Che sembra lui e lui. Qua abbiamo il, il pancake che l'abbiamo trovato. Sì. Qua abbiamo cos'è? La bibita bubble. La bibita bubble che non l'abbiamo trovata. Il, il gelato. Il gelato che non l'abbiamo trovata. La pizza. La... Ah, la, e la... La, pizza, la, pizza, pizza, la pizza. la pizza, che a Sofì piace la pizza. Il muffin. Di il di delfino, di il, di il di delfino, pinguino, pinguino, il pesce eh. pagliaccio, la foca, la stella marina, il polpo. Guarda. Poi per ultimi abbiamo canarino che abbiamo trovato, il criceto, il pappagallo, il gatto, il pappagallo la speciale Kira, Kira e lo speciale Rey. Ah, quindi ma sono ma anche ma delle carte me. speciali. Sì. Va bene, apriamo gli slime. Allora. Ciao a tutti amici benvenuti su un nuovo video. amativo. Non ho fatto ancora vedere i miei regali di Natale, però è quello che am amavo di più e una cosa di me contro te. Questo qua. Nel conto te è fatta da Fiabe, lui e Sofì, e qua c'è la, vedete che c'è proprio la scritta Meconto te, e tutto adesso leggete, e adesso vi facciamo vedere l'interno, qua è già tutto, poi non so perché, Quanta Fiabe lui e Sofì, Quanta Fiabe lui e Sofì, qua ho scritto il mio nome con il cuoricino, poi qua Sofì e la bestia. Qua c'è la prima parte, non so se mi ha incontrato e ve l'ha già fatto vedere. Poi qua abbiamo la seconda, forse anche questa. Il libro contiene poche storie molto lunghe da leggere. È un po' difficile perché forse per me sto imparando a leggere. Qua c'è l'altra. Andiamo avanti. E la storia della Bella e la Bestia, come i personaggi ci sono lui e Sofì. Questo è lui e questa è Sofì. Questo questo. Qua abbiamo un bandano molto bello con lui che è il nonno di Sofì. E qua abbiamo lui e la lampada magica. Qua abbiamo lui, il personaggio, e qua abbiamo Ray che... Non so perché hanno fatto come la scimmia Ray. Perché la storia di Aladino, allora c'è la scimmia come... Non ho capito perché lei potevano dire che ha un altro nome, ma vabbè. Così, eh? Perché Quando nella storia... Ray, nella vera fiaba di Aladino e la lampada magica c'è una scimmietta. Quindi loro alla scimmietta hanno attribuito il nome di Ray, il loro cagnolino. Il loro cagnolino molto carino Ray. Carino anche il tira... Poi qua abbiamo la lampada magica che non so cosa ti dice perché non so leggere. Beh, però le abbiamo già lette noi, 55, tutte. 55. 55 la pagina. Le abbiamo già lette le fiabe? Sì. Mm. Qua ci sono ancora lui con la lampada che lui lo guarda. Guardate bene. Lui. lui. E poi c'è qua, questo qua, quello guarda. Guardate come è bello. Non ti però qua e qua abbiamo la scimmietta che dà a lui, la sua lampada. Qua c'è lui che Ulla, ma Non è lui quello, eh. No, ho detto lui che è Ulla. Ah, lui che urla. Lui, lui gli ha preso la lampada che era la sua forza di potere. Che era la sua forza. Che era la sua forza? Qua abbiamo il mago. Che... Il genio. Sta facendo una foto questo <ride> Un selfie. <coughs> È il genio della lampada. Ma la Madonna ha due orecchini eh sì. e l'orecchio. Ha... Come fa a camminare? Non cammina il genio della lampada. E lui oh, sta dentro la lampada oh, e rimane oh, sospeso in cielo. aria. Ed esaudisce tutti i desideri. Poi andiamo nella prossima. Papà qua c'è lui con la scimmia e la sua nonna andiamo nella ah, Sofì e la chioma magica Sofì e la chioma magica sai che storia è? rapolina, sì, rapolina. dai capelli lunghi qua abbiamo tutte le gambe potete leggere anche questa è la storia di Sofì e la chioma magica dove c'è questa, questa regina incinta che aspetta un bimbo anzi una bimba e suo marito il re ma la signora ha una voglia! Eh sì! Ha voglia di mangiare qualcosa in particolare. Quindi il re cosa fa? Va a cogliere questo ortaggio di cui lei ha voglia dentro il giardino di questa strega cattiva. Guarda, il bambino, suffi. Sai che io domani e la mia amica e l'altra mia amica, e poi un'altra mia amica che non conosco le mie amiche, un'altra amica e un l'amica no. della mia amica. Andiamo a Civil contro te. E eh sì. Sì, eh già finalmente è arrivato il momento, eh! eh sì, Siamo sì. curiosi di vedere Però questo. oggi si andava, ma vabbè. Oggi vabbè, è il primo giorno. Il 17 gennaio, ma domani che sabato andiamo in un video yeah, yeah. yeah, yeah. ye Ok, andiamo avanti, facciamo vedere le altre fiabe. Poi qua abbiamo le avventure di Lui Pan Peter Pan le avventure di Louis Pan guardate la roba che non so come si fa l'uncino ah, capitano. capitano uncino Brava. non so la canzone qua abbiamo lui e la fatina e Trilli la fatrina Trilli molto carina poi qua abbiamo Kira Chira Guarda è un... la sua è ombra. ombra, eh? Sì, guarda. Guardate che, dai, dai, come sono carini con la lingua di fuori. Anche Sofì è carina. Sofì sì. assomiglia molto, eh? Sì, infatti. Il personaggio forse lui è un, un po' meno, ma sì. Sofì devo dire che sì, è veramente uguale. molto simpatico. Ma forse somiglia. qua un po' no, ma insomma, io direi di guarda, guarda come li assomiglia. Sì, guarda, guarda qua, guarda qua, ma mm, anche qua. Sì. <ride> dai, facciamo vedere l'ultima fiaba Era questa l'ultima fiaba? Sì, eh sì è l'ultima. Ok, il libro quindi è finito. Eh? Sì. Quante fiabe sono, Vane? Contiamo i colori? Sì. Uno, due, tre e quattro. Quattro fiabe. Abbiamo detto che sono poche, però sono lunghe e sono bellissime, è vero? Questo. Vero, amore? Buonanotte, sì, ciao. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei vostri video. Ah! Guardate la mia maglietta. Eh, l'abbiamo vista. Ah. Ok, Ce l'hai addosso. È molto bella, molto carina. Io sono andata a scuola oggi con questa. Forse qualcuno non lo sa, ma io vado a scuola alle metà di prima B. Ehm... Ehm... E voglio che lasciate 40.000 like. Queste sono un po' tanti, allora più o meno. E eh, non so, 30.000 like. Eh, Cos'anche vuoi? Sono Vabbè, e ci vediamo al prossimo video. E scanciamo. È caduto il libro, abbiamo perso il libro. Ciao, un grande bacione. Piedi i puzzoletti.